Proviamo a uscire dalla RAI ma ah, mi sa che da qui non esco perché non vedo non vedo gente nella guardiola mm. Ah, insomma, è stato, è, stato, è stato bello venire qui per la, per la vostra gioia, ma ora vorrei tornarmene a casa per la mia. Aspetta, facciamo una cosa: va, me ne vado dove so che è presidiato l'ingresso, perché qua non mi pare che si parli di uscire. Poi, se non gli sta bene quello che faccio, me lo diranno loro. Ah, aspetta, no, no, no, no, no, il direttore esce. Aspetta, il direttore lo fanno uscire. Esco anch'io allora, mi accodo al direttore. Forse, forse non avevo il diritto di uscire da qua, ma lo scopriremo, insomma, è tutto molto bello. Allora, qui si va avanti con questa storia che noi siamo tanto cattivi e, eh, e non vogliamo parlare con il governo. È un film diverso da quello che ho visto io, ma soprattutto c'è una cosa che è, diciamo, preliminare, a qualsiasi riflessione si voglia fare su questo su quest argomento. Ed è che, come sapete, voi che avete avuto modo diciamo, di essere edotti su come funziona, su come funziona la macchina diciamo, della politica, il governo, eh, per il semplice fatto di avere una maggioranza che lo sostiene, ha tutti gli strumenti per fare quello che desidera, eh, senza diciamo, particolare. Eh, senza particolare um, senza particolari, um, pensieri e preoccupazioni, fa un decreto, eh, lo porti in Parlamento, lo converti, metti la fiducia, tiri avanti, eh, in Senato hanno ancora la maggioranza, quindi il problema qual è? Il problema non c'è oggettivamente. Eh, devo strisciare? che forse come diceva quello non vi inganni l'ampiezza dell'entrare mi maschero buonasera buonasera ma che è ospite lei si sì, sono entrato dal 2 si sì, ah allora dovrebbe riuscire dal 2 mo le apro Ah me l'immaginavo. immaginavo sì. Sì. Eh, avevo chiesto al direttore se potevo uscire di qua ma no no ma mi dispiace non si preoccupi dal 2 lo sapevo Beh, insomma non per niente da militare ho fatto il capo nucleo difesa eh, lo sapevo che finiva così allora andiamo all'ingresso 2 e nel frattempo riprendiamo le file del discorso le file del discorso sono che okay. il governo, non capisco perché pianga il governo ha i numeri per fare quello che desidera che cosa vuole? che gli facciamo anche l'applauso se non siamo contenti? ma no, l'applauso no eh, insomma non siamo contenti, ci sono delle cose che non ci piacciono, non ci piacciono i click day per dirne una, non ci piacciono gli interventi fiscali fatti così come il vestito di Arlecchino fatti a toppe, non ci piace questa roba qui, ma l'abbiamo detto, adesso basta, no? Tutte queste... cos'è questo giochino che viene fatto a beneficio di chi non sa come funziona, che purtroppo è la maggioranza, ma ma una maggioranza sempre più piccola di dire ah purtroppo non ci ascoltano sono cattivi eh, è colpa loro se non riusciamo a fare le grandi cose belle che vorremmo fare perché tanto poi alla fine il punto di caduta è quello è dare a qualcun altro la colpa è dire che è stato Salvini segnatamente perché tanto diciamo il capo espiatorio numero uno rimane Matteo è stato Salvini se non si è riusciti a fare non so che cosa qualsiasi cosa Beh eh, non, è un non è un atteggiamento particolarmente, particolarmente responsabile, particolarmente costruttivo e particolarmente, e particolarmente producente, non produce particolari effetti. Ehm, quindi quello che ho detto in aula era il punto di caduta di questo ragionamento qui, cioè qui posso uscire. Ecco qua, buonasera. Sì, mi fa una cortesia, grazie. Il punto di caduta è quello che... Lo tengo come ricordo, grazie. Che ho detto in aula e che, che ripeto qui da voi. Cioè, questo Nu, vogliamoci bene, eh, ti amo, perdonami, cara, non è come pensi tu. Ce lo possiamo tranquillamente risparmiare l'importante è che si stabilisca il principio che le scelte di chi governa sono responsabilità di chi governa e quindi chi governa se va bene ha gli onori e se va male ha gli oneri dopodiché ehm, ci sarà il momento del redderazione, si faranno i conti prima o poi nelle urne no? quindi, quindi ehm, anche queste cose ci mettiamo intorno a un tavolo con... Zingaretti, per carità di Dio, perché no? Uh, ma... Uh, cioè 200 emendamenti su 200 bocciati al Cura Italia e così via per tutti i decreti successivi, con in più la presa in giro che fu particolarmente raffinata. Ecco, adesso che ho 10 minuti eh, ve la racconto, perché quando si andò a fare il Cura Italia, Brunetta che è persona di esperienza, chiese una cosa molto intelligente. Disse, caro governo, punto primo, tu ci devi dire qual è l'entità complessiva degli interventi. Vi ricordo che a quel tempo 50 miliardi sembravano uno sproposito, ora siamo arrivati sostanzialmente al triplo di quella somma. Quindi Brutta chiese, ci devi dire quant'è la somma complessiva degli interventi? Ci devi dire... In quanti decreti vuoi scaglionare questi interventi? Perché noi capiamo più o meno come dobbiamo strutturare i lavori parlamentari. Ci devi assicurare che nelle leggi di conversione ci sarà un relatore di minoranza, sempre, e che quindi avremo la doppia la doppia relazione in aula che è importante perché come sapete il relatore, qual è il vantaggio tattico di avere un relatore un relatore può proporre emendamenti in qualsiasi momento dell'iter del, dell del provvedimento legislativo e poi il relatore incombe anche al relatore il compito che è, può essere può essere, eh, può essere di, di, di notevole utilità di redigere per esempio a i, i, testi, I testi, eventuali i testi 2, testi 3 degli emendamenti, cioè il relatore è proprio il, il, il motore del processo, del processo legislativo, e soprattutto in fase di conversione di un decreto con tutto quello che, tutte le amenità che questa operazione, eh, che questa operazione comporta. Eravamo addirittura partiti dall'idea di proporre che si creasse un vero gabinetto di guerra, un gabinetto inteso di, nel senso di Consiglio dei Ministri, con un rappresentante dell'opposizione in Consiglio dei Ministri che non era chiedere una poltrona e anche lì forse noi avremmo dovuto abbandonare la retorica della poltrona noi e fare questa proposta in modo più chiaro, perché essere, andare a fare il ministro in un periodo come questo, essendo l'unico in mezzo, significa semplicemente si si avere una persona che in consiglio dei ministri, avendo un unico voto e quindi non potendo prevalere sugli altri, ma almeno facesse diciamo... Portasse lo sguardo dell'opposizione all'interno di questo processo legislativo. Questo non credo che sarebbe stato accettato, ma anche le altre proposte fatte da, da, da Brunetta erano, secondo me, tutte completamente accettabili. Tutte respinte. Tutte respinte. Si fece il decreto Cura Italia, ve lo ricordo, coloro che ci dissero: guardate. Eh, qui ci sono 25 miliardi ma li abbiamo già spesi tutti quindi è inutile che facciate emendamenti è che facciate emendamenti perché tanto non ci sarebbero i soldi per finanziarli però fate così voi portateci le vostre proposte e quelle che sono, fra virgolette, costose, vi chiediamo di trasformarle in ordini del giorno e se ci piacciono approviamo, accettiamo, accogliamo gli ordini del giorno. Il che significa che come governo ci impegniamo, accogliendo l'ordine del giorno, a mettere le vostre proposte nel decreto successivo, che sarà il decreto aprile. Questo ci dissero. Allora noi lavorammo dai 200 emendamenti, ne selezionammo 50, poi andammo a scremare ulteriormente in modo che presentando pochi provvedimenti potessero dall'altra parte fare la relazione tecnica e gli uffici del governo e consentire quindi di portare in votazione o comunque in valutazione questa roba. E si arrivò al, al momento in cui, come noi sapevamo, eh, quelle cose che proponevamo, che erano costose, grazie tante, si trattava di mettere più soldi in tasca a voi e quindi ovviamente costava soldi al bilancio dello Stato, ma le cose che, che, che noi proponevamo, di quelle cose lì, ci aspettavamo che almeno una decina, non lo so, potessero essere convertite in ordini del giorno, dando, come dire all'opposizione la soddisfazione di poter eh, rivendicare la paternità politica di un provvedimento che poi sarebbe necessariamente stato attuato dal governo perché anche se c'è qualcuno che non lo ha ancora capito chi governa? Il governo e il governo che governa si chiama governo perché governa quando ci riesce ci siamo? Bene, allora si arriva al tavolo con il ministro Misiani Che eh, allora ci sarebbe questo emendamento qua eh, ma costa e lo so che costa, ma tu mi hai detto che le cose che costano le trasformiamo in un ordine del giorno se ti piacciono e poi nel prossimo decreto, tu lo accogli e poi nel prossimo decreto è eh, ma costa, sì, ma ti piace o no, eh, ma costa se vediamo un altro e così per 50 volte quindi era evidente che l'idea di dire adesso fate i bravi in aula eh, fateci fare il cura Italia che poi nel decreto aprile con il meccanismo degli ordini del giorno vi consentiamo di proporre cose che noi faremo perché ci prendiamo un impegno. Ecco, era una presa in giro, la madre di tutte le più squallide e anche, devo dire, inutili e controproducenti prese in giro. Poi a questo si aggiunse la seconda presa in giro, quella del ministro Dinca, che a un certo punto, quando, diciamo così, avevamo capito questa cosa e quindi si percepiva un certo nervosismo disse beh sì d'accordo però dai sbrighiamoci perché così almeno la camera fa una seconda lettura la camera non ebbe il tempo di fare nessuna accurata seconda lettura del cura Italia quindi anche lì la rivendicazione del ruolo del bicameralismo con la, con la camera che interviene su quello che ha fatto il senato era una bufala era... oggettivamente Io non so se Federico ci ha voluto prendere in giro o se quando diceva quelle cose lui era convinto che le cose sarebbero andate in quel modo, ma in ogni caso, se era veramente convinto che le cose sarebbero andate in quel modo, siccome poi sono andate in un modo diverso, è stata compressa sia finanziariamente che nei tempi la possibilità dell'opposizione di intervenire, uno magari viene e dice scusa sai è andata così, mi dispiace, la prossima volta faremo meglio, invece no! anche questo non è che mi volevi dire a me bagnai non è un fatto personale ma se a me che me ne frega io torno a casa diciamo così penso con tristezza a, a, a tutte le difficoltà che in questo momento stanno, stanno colpendo tante famiglie italiane eh, però dormo perché so di aver lottato e poi dopo eh, si va avanti e il dato politico non è un dato personale cioè se tu come maggioranza non riesci a gestire un tuo provvedimento in, a, a tal punto che sei costretto sostanzialmente a dare all'opposizione all la sgradevole sensazione di essere presa in giro, magari addirittura senza volerlo fare, senza volerlo fare, ho no? per scontato che tu non voglia farlo. Allora mi sembra chiaro che c'è qualche problema, no? c'è qualcosa che non funziona e quindi qui, qui si sta parlando di roba che è successa a marzo-aprile io non mi ricordo neanche se ve l'ho raccontata penso di sì, ve l'avrò pure raccontata quindi adesso, diciamo così, siamo arrivati a novembre e, e, e... non è che sono cambiate le cose cioè tutte queste cose io ti avverto eh, coinvolgo l'opposizione di PCM chiama te un minuto prima di andare in televisione ma Diego, vabbè, va eh, capite che non... No. Non è, non, è, non è accettabile questo, questo, questo modo di fare. Ma no, qui, è, qui direi neanche, non, non, non so, tralascio gli aspetti personali, tralascio gli aspetti politici, è proprio un fatto di educazione. Di educazione. Cioè voi avrete fatto caso che da quando faccio diciamo così, eh, il politico, perché diciamo, alcuni di voi mi hanno chiesto di farlo, eh, sto molto attento a non essere inutilmente aggressivo nei riguardi delle persone, perché non c'è nessun senso in politica nell'insultare gratuitamente un avversario o anche un alleato che spesso te le fanno girare molto più degli avversari, non, non ha non ha nessun senso, bisogna mantenere la calma, bisogna distinguere i rapporti personali da quelli, da quelli politici, certo è vero, per quel che riguarda i 5 Stelle non sono il miglior esempio di quello che vi sto dicendo, ma lì purtroppo c'è un tema, loro sono una minaccia esistenziale per la democrazia stessa perché con l'idea della democrazia diretta vogliono uccidere la democrazia rappresentativa, vogliono uccidere la mediazione politica, vogliono uccidere la mediazione culturale. E io ho fatto la scelta di mettermi in campo per mediare quello che vi sto dicendo, quello che vi sto spiegando, è la mediazione fra quello che succede nel palazzo e quello che succede a casa vostra, e cercare di trasmettere qualcosa. Eh, eh, non dare a voi l'idea di questa finta onnipotenza del click tale per cui eh, voi decidete con la vostra testa che peraltro avete, decidete con la vostra testa nell'urna ma decidete la vostra testa a casa vostra col click e col click che fate? mi votate l'emendamento eh, 1.100 del, del, del, del governo che è arrivato adesso che sarebbe il ristori 2 eh, che, che emenda il ristori 1? no, non funziona così, no? Allora, eh, che cosa facciamo? Trasformiamo tutta la politica in un referendum? Tutto sì, no, sì, no, click non clic. Cioè, eh, eh, io lì, quindi, verso questo tipo di, di, di, di atteggiamento e purtroppo in, eh, in alcuni casi anche verso le persone che ci hanno creduto e che lo incarnano, continuo ad avere anche dei grossi problemi. Ma in generale uno cerca comunque di mantenere i rapporti cordiali, di essere educato, ma la maleducazione, la maleducazione non è una buona politica, cioè qui eh, è chiaro che poi se tu hai dalla tua parte una, una, una legione di scribacchini che ovviamente raccontano del tuo eroismo e della tua volontà eh, di coinvolgere gli altri, della tua generosità, del tuo afflato patriottico e, e la gente crede a quello che legge, vabbè, hai vinto te mediaticamente, Ma Parliamoci chiaro. Quando iniziò, diciamo, questa storia, io feci nel, nel blog un post che era molto chiaro: si chiamava Il Consenso di Conte e c'era solo un grafico. Ve lo ricordate? Vi ricordate che grafico era? Era il grafico del consenso di Hollande. Hollande, un primo ministro, diciamo così, segnato dal fatto che eh, qualcuno aveva detto che avrebbe fallito e quindi non poteva riuscire quel primo ministro lì, eh, andò con il suo eh, gradimento, con il suo consenso presso gli elettori, eh, su una traiettoria discendente che si interruppe due volte, come vi ho già detto mille volte, a Charlie Hebdo e al Bataclan, due catastrofi che spinsero, che spinsero i francesi a radunarsi sotto chi governava, l'effetto di rally around the flag. Questo effetto per cui quando c'è una catastrofe ci si serra intorno, si serrano i ranghi intorno a chi ha il governo in quel momento, che è una cosa perfettamente comprensibile dal punto di vista psicologico e anche perfettamente razionale, però purtroppo la letteratura scientifica dice che questo effetto dura sei mesi, d'accordo? Quindi questo significa che eh, essendo partita diciamo, a aprile sta storia del grande statista che ci guidava fuori dalla tempesta e siccome 4 Pusei fa 10 è il decimo mese ottobre e ora siamo a novembre ecco che voi sapevate già da prima quello che adesso scoprono eh, i grandi opinionisti e i grandi commentatori anche quelli bravi, per esempio questa mattina sentivo eh, Galietti di Polisi Sonar da, da, da Capezzone, che è una persona brillante, ma non è una grande scoperta che sei mesi dopo il culmine della popolarità determinata da una catastrofe naturale eh, il consenso del leader svanisca, è esattamente quello che sta scritto nei libri di scienza, segnatamente in questo caso di scienza politica, e la scienza Funzionicchia, funzionicchia, quindi tutta una serie di altre cose, eh, di cui forse credo di aver parlato con Galietti o forse non era lui, ma insomma eh, sono sottoposte alla stessa clausola che la scienza, diciamo, funziona. Se è una scienza sociale, eh, diciamo, i suoi tempi, ma. Quindi, di che stiamo parlando? Cioè, questo ormai è bollito, e, e, um... cioè, altre sceneggiate di questo tipo. A che, a che cosa portano? Portano a quella che è l'essenza stessa, come ormai abbiamo capito, del grillismo. Portano allo scarico di responsabilità. Portano a poter dire che la colpa è da politica che litiga, anziché individuare precisamente nelle scelte di chi governa la responsabilità di quanto sta accadendo. Ah, voi siete litigiosi, la colpa, la politica, il teatrino, ma che? Ma cosa? Hai la maggioranza, fatti votare i tuoi decreti del, del, del Menga e, e aspetta il risultato, ma non venire a dare la colpa a noi. Cioè, noi ci siamo limitati per quel che riguarda il decreto di Storia a fare una civilissima discussione generale in cui siamo intervenuti, sono intervenuti anche i colleghi di altre commissioni per evidenziare gli aspetti, trattandosi del solito decreto omnibus, sono intervenuti a sottolineare gli aspetti di pertinenza delle loro commissioni. Adesso aspettiamo sereni il deposito degli emendamenti, aspettiamo sereni l'esame degli articoli, non esiste la possibilità di eh, ostacolare più di tanto e non c'è neanche la volontà di ostacolare in modo così, in modo distruttivo il lavoro di questo governo. Bah, guardate, non so, è tutto bellissimo, io ogni tanto mi chiedo che cosa penserei se, se vedessi le cose dal, dal di fuori come le state vedendo voi anziché vederle dal di dentro e vi devo veramente ringraziare. Quelli che mi hanno votato, ma anche quelli che non mi hanno votato, per avermi dato questa opportunità. È veramente un momento di grande maturazione culturale vedere come funzionano le cose. Ed è anche, diciamo così, un interessante capire che alla fine per fare politica in un modo decente basterebbe una cosa che in teoria abbiamo tutti, ma in pratica hanno molto pochi, cioè un minimo di educazione e un minimo di eh, umanità. E con questa sconsolata considerazione vi saluto e vi auguro una buonanotte.